Freelance Camp è uno specchio in cui possiamo guardarci e ci vediamo riflessi nelle esperienze degli altri. Freelance Camp è idee, energia, condivisione e belle persone. Freelance Camp è la cosa più divertente che si può fare in spiaggia con gli amici senza togliersi i pantaloni. Un luogo dove non solo posso parlare la mia lingua, ma vengo anche capita. Freelance Camp. È il caricabatterie del freelance, è il momento in cui ci mettiamo in gioco, pronti a condividere, conoscere e incontrarsi. Il freelance camp è una figata pazzesca, è una due giorni in cui ci si confronta su che cosa vuol dire per ognuno di noi essere freelance. Grazie, come vi dicevo abbiamo iniziato la giornata sulla duna meditando e quindi adesso chiamo sul palco Simone Moriconi che ci parla della... Importanza della meditazione per lavorare meglio. Grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, io sono Simone Moriconi e mi occupo di... No? Di ok. Oh. Ah, ok. Perfetto. Eccoci, uh, io sono un consulente di marketing, lavoro con, eh, con le PMI, eh, sono freelance, eh, quindi partita IVA da, da, questo è il quinto anno, Uh, sono molto contento, le cose stanno andando bene E oggi non vi parlerò di cose strettamente inerenti al, al mio lavoro Ma uh, di, um, di un'altra cosa Che è da un po' di anni che, um, diciamo che faccio, che porto avanti Che abbiamo fatto anche questa mattina con, uh, uh, con un gruppo di, di persone uh, E che è la uh, meditazione, la pratica della meditazione Allora, partiamo da, da un concetto, che è questo Che è la nostra attenzione Mente, la nostra testa. La nostra testa è per la maggior parte del tempo un'esplosione di attività, di cose, di, di pensieri che non riusciamo eh, a controllare. Che cos'è la, eh, la pratica della meditazione? Io vi chiederei di vi chiedo una piccola cosa: eh, di chiudere per, per un attimo gli occhi, per 10 secondi e di concentrarvi soltanto sul vostro respiro, soltanto quello. Togliendo tutto il resto, conterò fino a 10 e poi potete riaprire gli occhi. Ok, chiudete gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 potete riaprire gli occhi ecco questo è un ottimo inizio della meditazione della pratica della meditazione concentrarsi sul proprio respiro e piano piano iniziare a togliere tutte quelle scorie quei pensieri che sono di troppo e concentrarsi su quello che sta accadendo in quel momento dentro la nostra testa. La trovate anche sotto mindfulness, che è una parola inglese che vuol dire consapevolezza. La pratica della meditazione è la capacità di connettersi con il proprio corpo, il proprio respiro, per imparare a guardare, ad osservare quello che accade all'interno della nostra mente, i pensieri che ci passano davanti. Voi direte, ma... È impossibile, non riesco a smettere di pensare. E in effetti è proprio così, non si può, non si può smettere di pensare. Il flusso dei nostri pensieri va avanti anche se noi proviamo a bloccarlo in un certo senso. Infatti vi dico questo, la pratica della meditazione non è altro che imparare a lasciare andare quei pensieri che comunque ci appaiono, che comunque noi visualizziamo, sono i nostri ricordi, sono le nostre immaginazioni future, sono le nostre preoccupazioni. Quelle cose lì le dobbiamo osservare, dobbiamo impararle ad osservare e piano piano a non, imparare a non aggrapparci a queste immagini che ci passano per la testa, a lasciarle semplicemente andare. Quello che abbiamo fatto oggi, quei 10 secondi, sono un ottimo inizio per avvicinarsi. Poi, quali sono i modi per, per farlo? Vi do un po' di consigli che arrivano dalla mia piccola esperienza. Io da circa, mh, ormai sono 4-5 anni, più o meno in concomitanza anche con, eh, con il fatto di essere, insomma, diventato un freelance, eh, ho iniziato pian piano ad inserire nella mia giornata una piccola sessione, una piccola parte dedicata a questa pratica. Allora, la prima cosa che vi consiglio è di trovare il luogo adatto. Questa è una foto della stanza, della casa in cui vivo in questo momento, che ho deciso di dedicare, di adibire alla pratica della meditazione o comunque ad altre attività che mi servono per staccare e rigenerarmi. Il luogo è molto importante perché se dobbiamo prenderci una pausa dalla nostra frenesia quotidiana, la cosa migliore da fare e prendercela in un luogo che sia lontano, comunque distaccato da, eh, dalla nostra eh, quotidianità. L'altra cosa che vi, vi consiglio è quella di trovare il vostro tipo di meditazione. Allora, la meditazione è una tradizione, un approccio a una filosofia di vita anche antichissima. Ci sono tantissimi tipi di eh, modi per, per, per iniziare, per provare. Eh, a praticare eh, la cosa migliore da fare probabilmente è trovare il vostro tipo di meditazione ideale ci sono tante app ci sono tecnologie, ci sono blog che ne parlano su youtube tantissime meditazioni guidate ma la cosa migliore è iniziare con un insegnante con qualcuno, come abbiamo fatto questa mattina con, eh, con Giusy eh, che ci guidi piano piano in questo percorso e magari farlo insieme ad un gruppo di altre persone in modo da condividere quell'esperienza l'altra cosa è trovate gli slot di tempo ideali la sessione ottimale sarebbe di eh, 24 minuti secondo alcune eh, tradizioni eh, orientali diciamo così ma in realtà si può partire con molto meno 5 minuti, 10 minuti per poi piano piano allungare progressivamente il tempo che dedichiamo a questa attività e poi trovare anche i tempi, i, diciamo, i tempi della giornata in cui, eh, in cui farlo. Ad esempio a me piace: so, preferisco farlo la mattina presto, appena sveglio, quindi prima di iniziare qualsiasi altra attività, oppure la sera prima di andare a dormire. Cosa succede all'inizio? Quali sono gli ostacoli che ci, eh, che ci si pongono davanti quando proviamo ad iniziare la pratica della meditazione? La prima cosa è dire non ho tempo. Quello che diceva Giosi ieri, eh, riuscire a incasellare all'interno della propria giornata un'attività che, eh, che pensiamo che abbia un beneficio su di noi è molto importante. Quindi non ho tempo, non, ho una, non è una scusa, non è una scusa buona. Se volete farlo, il tempo lo trovate. L'altra cosa che succede spesso è quella che uno si mette lì, in silenzio, stanza buia, chiude gli occhi, inizia a respirare, dopo due minuti, boom, ti cade la testa, ci si addormenta. Ecco, la cosa migliore da fare quando ci iniziamo ad addormentarci, sentiamo che abbiamo sonno, è quella di andare a dormire. <ride> non c'è rimedio alla stanchezza, la meditazione non è... E eh sì, diciamo, un, un modo per rilassarsi, ma in realtà ha in sé una componente di vigilanza, di attenzione a quello che passa all'interno della nostra testa. Per cui dobbiamo essere ben rilassati ma ben svegli. Quindi se abbiamo sonno andiamo a dormire. L'altra cosa che sento dire spesso è no, non, non fa per me, non, non mi ci avvicino nemmeno a questa, a questa pratica, non provo neanche... Perché, non so, è una cosa da abbo, da fricchettoni, esotica. Eh, ecco, non fa per me, insomma, un po' una scusa, no? Poi tra l'altro vi dirò anche queste cose. In realtà mh, la pratica di meditazione o comunque varie forme di mindfulness sono ormai state introdotte dalla psicologia moderna eh, e dalle neuroscienze in eh, percorsi di cura anche per patologie gravi e anche i bambini in alcune scuole iniziano ad essere introdotti insomma, alla pratica dello yoga o della meditazione per cui è una cosa assolutamente anche occidentale ecco se vogliamo ricordiamoci che la mente è come un muscolo si può allenare se noi andiamo mezz'ora in palestra faccia ci fa facciamo i bicipiti dopo un po' ci vengono i braccioni no? ci, vengono, ci pompiamo ecco la mente è la stessa cosa si può allenare allenare a che cosa alla consapevolezza ossia più tempo dedichiamo alla pratica più lucidamente osserviamo quello che passa nella nostra testa più saremo in grado di capire come gestire i nostri pensieri perché sebbene non possiamo frenare il flusso di attività che ci, che ci passano in mente, però possiamo iniziare ad avere un certo grado di controllo sui nostri pensieri. E pian piano direi anche a sceglierli. Io dico sempre che la cosa che, noi che la maggior parte del giorno pensiamo, le cose che noi pensiamo la maggior parte del giorno, non valgono la pena di essere pensate. Poi... A scusate il gioco di parole pensate ai pensieri ricorrenti quelli ossessivi quelli che ci ritornano sempre in mente io questa settimana ho avuto un pensiero abbastanza ricorrente che era quello di dover fare questa presentazione qua oggi questo speech perché è una delle cose no, che ti preoccupa un po' che ti fa venire un po' di, uh, di preoccupazione mettiamola così ecco a un certo punto mi sono detto no, questo pensiero quando mi ritorna non, voglio, non mi ci voglio aggrappare non lo voglio seguire penso ad un'altra cosa, oppure semplicemente lo guardo e lo lascio andare. Perché dico questo? Perché che cos'è un pensiero? In realtà il pensiero è, diciamo, innesca una serie di reazioni fisiche all'interno del nostro corpo che sono le emozioni. Se noi lasciamo accatastare nel corso della nostra giornata pensieri diciamo negativi, comunque che ci danno qualcosa di negativo, che ci portano a qualcosa di negativo, alla fine della giornata il nostro stato d'animo probabilmente non sarà ottimale. Questo perché? Perché l'emozione appunto è una reazione fisica ad un pensiero. E tante microemozioni che noi sentiamo durante il giorno, ma anche e soprattutto quelle che non sentiamo, quelle di cui non ci rendiamo conto, di provare in realtà si accumulano, si accatastano e ci portano ad un determinato umore o ad uno stato d'animo particolare. Uno dei più importanti e famosi neuroscienziati moderni si chiama Daniel Goleman, non so se l'avete sentito dire, e ha scritto, Daniel Goleman ha scritto tanti libri, pile di libri, sull'intelligenza emotiva. Che cos'è l'intelligenza emotiva? è la capacità di imparare a controllare l'espressione dei nostri sentimenti, imparare a gestire le nostre emozioni. E Daniel Goleman dice una cosa molto interessante. Dice che mentre il quoziente intellettivo, quindi la nostra intelligenza, è data dalla nascita ed è molto difficile riuscirla ad aumentare nel corso della vita, l'intelligenza emotiva è appresa per cui noi possiamo svilupparla durante la nostra vita. E Daniel Goleman dice anche, basandosi su tantissimi studi, eh, su aziende, su luoghi di lavoro eh, che sono stati condotti, dice che nel lungo termine, all'interno del luogo di lavoro, la maturità emotiva, ossia la capacità di gestire le proprie emozioni, con se stessi e nei rapporti con gli altri è molto più importante del, del quoziente intellettivo cioè geni no grazie nel senso va bene che una persona sia intelligente che sia brillante però se non è in grado di gestire le proprie emozioni qualcosa prima o poi succede e poi c'è un altro concetto collegato ai pensieri e alle emozioni, che è quello del cosiddetto intuito. Che cos'è l'intuito? È quella sensazione viscerale che proviamo prima ancora di aver ragionato, di aver iniziato a, a far lavorare la mente razionale. Perché abbiamo l'intuito? Perché c'è un'area del cervello che si chiama amigdala, che è il database delle nostre emozioni, è il nostro archivio emotivo. Ogni cosa che noi proviamo tutti i giorni viene immagazzinata dall'amigdala e ogni volta che ci troviamo in una situazione che ci genera un'emozione l'amigdala confronta quella situazione attuale con quello che ci è successo in precedenza e ci dà un'informazione, ci dà un impulso ecco, quello è l'intuito l'intuito che a volte ci dice delle cose diverse da quelle che noi in realtà stiamo iniziando a pensare e questo avviene prima che, il nost che la nostra mente razionale inizi a, a lavorare la pratica di meditazione ci aiuta ad entrare in connessione con queste emozioni, con queste microemozioni e pian piano ad affinare l'intuito. E l'intuito nei processi decisionali è molto importante. Anche qui ci sono studi di neuroscienze che dicono che l'intuito è importantissimo. Quello che noi sentiamo, che il corpo ci dice, spesso è più importante di quello che. o cioè più giusto di quello che ci. Eh, che ci suggerisce la ragione però a volte l'amigdala reagisce male se qualcuno ci fa arrabbiare siamo in una riunione stiamo parlando con, con qualcuno ci dicono una cosa che a noi non ci sta bene la cosa che l'amigdala fa è, pam, ti dà l'impulso arrabbiati rabbia, ira ecco che cosa posso fare se, eh, se, se, mi, se qualcuno mi fa arrabbiare posso arrabbiarmi oppure posso ripensare a quello che abbiamo fatto pochi minuti fa contare fino a 10 e rimandare la decisione di arrabbiarmi rimandare di altri 10 secondi continuare così come possiamo imparare a farlo? beh, la pratica di meditazione ci aiuta in questo perché ci aiuta a percepire quello che ci sta passando per la testa quello che ci sta dicendo il corpo prima ancora di, di reagire di iniziare a a far lavorare il cervello. E quindi la pratica di meditazione serve per attivare la mente ad escogitare modi sempre nuovi di non provare un'emozione negativa. Tutto questo ci porta, nel lungo termine, quindi piano piano, ad essere, come dire, mh, più empatici, cioè ad, ad iniziare a relazionarci con le nostre emozioni e con quelle degli altri in maniera più positiva. Ed è una cosa importantissima per i freelance. Perché? Perché? io mi rendo sempre più conto che il rapporto che ad esempio ho con i miei clienti o con gli interlocutori all'interno delle aziende con cui collaboro, è vero che diciamo mi valutano per quello che faccio, per come lavoro, se lavoro bene o lavoro male, ma in realtà la fiducia che queste persone ripongono in me è data tantissimo dal modo in cui riesco a, ad affrontare alcune situazioni magari complesse o comunque diciamo ad avere un certo buonsenso, ad un certo intuito in alcune decisioni importanti. E questo è il terreno per costruire la fiducia con le persone con cui collaboriamo, con il nostro team, con i nostri clienti. Ecco, la pratica di meditazione spiana la strada per imparare a farci essere persone migliori, che riescono a gestire meglio le proprie emozioni e il rapporto con gli altri. Quindi chiudo dicendo che i freelance, secondo me, possono essere più felici, diciamo, possono arrivare più in alto nella, nella famosa piramide di Maslow, che è quella che dice che una persona è felice quando raggiunge il, un certo grado di autorealizzazione di soddisfazione personale. Ecco, il freelance secondo me ci può arrivare in maniera più diretta perché si può scegliere il modo con cui lavorare, le persone con cui collaborare, i valori a cui attenersi nel lavoro che fa tutti i giorni e quindi c'è un canale diretto all'autorealizzazione e alla felicità a patto che riesca a gestire quel fardello emotivo e cognitivo che l'essere freelance si porta dietro. C'è una parola che amo tantissimo, che prima o poi mi, mi tatuerò da qualche parte, che è nonostante. Sono molto legato a questo termine perché credo che sia un approccio alla vita e alla professione, cioè quello di andare avanti nonostante i problemi, nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli che ci si pongono davanti. E imparare anche un po' a ridurre la pressione sull'obiettivo, a lasciare un po' andare. Ieri eh, Luca, mi pare, diceva, parlava di, eh, di, di crescita a tutti i costi, no? diceva un freelance come un'azienda deve crescere continuamente. Sì, dico, è vero, però se questo pensiero della crescita diventa un'ossessione, poi succede qualcosa, qualcosa si incrina. Quindi bene crescere, però impariamo anche un po' a lasciar, a lasciar andare questi sono alcuni dei libri che mi hanno guidato in questo percorso e anche nella preparazione di questo speech eh, ce ne sono anche altri ma questi mi sembravano i più importanti e io chiudo dicendo eh, sì, ok poi ve li mandiamo ma sì, ci, sì. Saranno, <ride> ci saranno, ci saranno ci sono, recuperate. poi te li dico dopo e chiudo ringraziandoci quindi grazie per la nostra attenzione, ossia per la nostra capacità di essere lucidi, di imparare a gestire i nostri pensieri e, e di essere grati anche con noi stessi per quello che facciamo. Grazie. Grazie Simone. Io volevo dire che il nonostante è la resilienza, che è sempre stata una delle parole chiave dei freelance e del freelance camp. Quindi grazie ancora a voi. di nuovo.